Buongiorno, siamo in ambulatorio, abbiamo la fortuna e il piacere di avere un paziente che si è sottoposto tre anni fa a un impianto di protesi al pene. È un uomo di 62 anni, è arrivato alla nostra attenzione circa otto anni fa con un problema importante di disfunzione erettile che era molto resistente alla terapia farmacologica, che vuol dire, prendeva il Viagra, il Chalice, tutte le eh, varie eh, pasticche in commercio, però non riusciva ad avere un'erezione sufficiente per una eh, penetrazione accettabile. Ha una moglie giovane a 30 anni meno di lui, lui a 62 anni, dovevamo in qualsiasi modo risolvere questo suo problema di disfunzione erettile, così Tre anni fa abbiamo deciso di effettuare un impianto di protesi al pene. La protesi è un sistema idraulico che è fatto da tre, da tre parti. Un reservoir, che è un piccolo pallone che si riempie con della soluzione fisiologica che si va a posizionare vicino alla vescica. Un una pompa che serve per attivare il sistema idraulico e due cilindri che si gonfiano all'occorrenza e vanno all'interno dei corpi cavernosi vi faccio vedere come questo è il pene flaccido, azionando la pompa, l'acqua passa verso i due cilindri, azionandola e il pene se ne va in erezione, con 5-6 pompate riusciamo ad avere una erezione perfetta e garantire al paziente una attività sessuale brillante. Questo è il dispositivo idraulico. Adesso vorrei mostrarvi su Bruno che gentilmente si è offerto di farsi riprendere questo device che sembra molto molto indaginoso e molto ingombrante come sia assolutamente invisibile e sia posizionato all'interno del, del corpo e quindi assolutamente non visibile da nessuna persona. Ovviamente andando a spingere questo bottoncino qui, questa è una cosa molto importante, l'acqua ritorna, la soluzione fisiologica ritorna dai cilindri all'interno del pallone che si va a rigonfiare e il pene va di nuovo in flaccidità. Andiamo a vedere su Bruno, qui c'è l'incisione chirurgica che abbiamo fatto, che è praticamente un'incisione invisibile, è un taglio di 2 cm alla base del pene. Qui nella borsa scrotale andiamo a vedere esattamente la presenza della pompa. Ve la voglio mostrare, è esattamente questa la stessa dimensione lui ovviamente non sente nessun dolore nessun fastidio questa è esattamente la pompa vedete come sia identica ok allora quello che andiamo a fare è bloccare la pompa e andare a mandare liquido dentro i corpi cavernosi dentro i cilindri vedete come azionando la pompa il liquido, la soluzione fisiologica, in pochi secondi vada all'interno del pene e mandi il pene in erezione. Ovviamente, in questo momento Bruno non ha nessuno stimolo sessuale, quindi ha un'erezione che si ottiene in modo, diciamo, meccanico. È ovvio che in presenza, in presenza della, della moglie. Della moglie Bruno avrà la sensazione del pene che va in erezione, questo sarà un aiuto che permetterà al pene poi di diventare duro, cosa che Bruno non riusciva ad avere prima dell'intervento chirurgico. È perfettamente invisibile, vedete come la, la pompa sia nascosta all'interno della borsa scrotale. Adesso andando ad azionare questo bottoncino, facciamo sì che il liquido se ne ritorni dentro il reservoir che è posizionato qui vicino alla vescica e il pene se ne vada in flaccidità vedete come il pene si abbassa facendo una piccola compressione sui cilindri il pene si sgonfia ulteriormente e siamo riusciti a impiantare tutto questo dispositivo esattamente questo dispositivo che è collocato in questo modo i due cilindri sono nel, nel pene la pompa è nella borsa scrotale e il reservoir è vicino alla vescica. Tutto effettuato con una piccola incisione alla base del pene di appena 2 cm. La tecnica che utilizziamo è una tecnica mini-invasiva, è una tecnica che abbiamo messo a punto dopo un periodo di training intenso negli Stati Uniti, grazie al professor Perito che ci ha permesso di, focalizzare i punti chiave di questa tecnica e rendere questo intervento sicuro efficace e rapido in appena 15 minuti riusciamo ad impiantare questo dispositivo idraulico e dare al paziente una nuova vita sessuale bruno se ci fai un commento e ci dici quello che pensi come ti trovi con la protesi la sensazione qual è la tua, il tuo punto di vista il mio punto di vista è magnifico la sensazione non c'è cioè sensazione c'è voglia, c'è tutto, non mi manca niente L'eiaculazione l'eaculazione? ti dico solo che da quando ho fatto la prova ti a tre anni? adesso sono passati tre anni ho cioè un figlio già di due anni e incinta di altri otto mesi era altro perciò, beh, non no. più di questo che vedo non riuscivo nemmeno a farla tristare prima non avevo... Prima. Non, non avevi non avevo lo cioè, stimolo, avevo tutto ma non rimaneva dritto per fare un rapporto sessuale adesso invece adesso lui, quando voglio e quando tutto il tempo che voglio io beh questa è una cosa eh, sì, quello che ha cambiato io dico, molto la vita. quello che io dico sempre è che questa è una patologia psicologica non solo sì. una patologia vascolare perché il bene è il cervello è come un cervello volo in questo momento noi andiamo a risolvere non solo il problema vascolare ma anche il problema psichico del paziente, lui era un paziente depresso, quando è arrivata la mia attenzione la prima volta aveva l'occhio basso, aveva un sì. occhio depresso, se lo guardate adesso lui è felice perché ha trovato una nuova vita sessuale a 62 anni e può lavorare, può fare le cose sue nel sociale che lo rendono, Tranquillo, felice perché riesce ad avere un buon rapporto con la Muti. certo. Grazie, è una cosa molto, molto, molto. Grazie, è prego, niente.